2 novembre 1950 muore lo scrittore e drammaturgo irlandese George Bernard Shaw, premio Nobel per la letteratura nel 1925. Santa Giovanna è considerato il suo capolavoro.